sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale eh, nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo album eh, è un album che vedrete eh, è molto semplice da fare non è niente di complicato eh, però praticamente ho voluto fare una cosa del genere volevo farvi vedere eh, le carte che eh, ultimamente ho messo nel mio, nel mio negozio e che non, ho, non vi ho ancora presentato facendo un tutorial perché eh, sinceramente non, non ne avevo avuto il tempo. E sembra assurdo perché in questo periodo sia, sono a casa, perché come, come tutti non sto andando a lavorare, quindi di tempo ne ho più di prima, però in realtà l'ho sfruttato per, ehm, per imparare delle cose nuove, per fare delle cose nuove, e quindi mi sono dedicata alla realizzazione di questi download digitali, che è una cosa che, che mi, diverte, mi diverte moltissimo. Dal momento che io eh, mi occupo anche di grafica nel, nel, nel mio lavoro eh, che faccio in ufficio e quindi ho voluto provare ad unire un po' tutti e due, tutte e due le cose, cioè la mia passione e, e il mio lavoro e quindi mi sono, sono un po' diciamo, buttata a, a fare questa, questa cosa qui delle, delle, delle carte digitali. Però chiaramente eh, ho, ho tanto da imparare, ho ancora tanto da imparare, per quello vi dico che eh, potete fare tutto quello che faccio io, provare, perché eh, io sono la prima che tutti i giorni imparo delle cose nuove, e quindi, e quindi non vi preoccupate. E, per cui vi dicevo, appunto, ho, ho sfruttato parte del mio tempo per fare quella, questa cosa qui, e quindi ho tralasciato un po' da far vedere come utilizzare le carte per fare determinati lavori. E quindi oggi ho fatto questo video proprio per quello tra l'altro in questo video oltre a farvi vedere come realizzare questo album eh, voglio fare un'altra cosa allora visto che eh, molti di voi mi chiedono eh, che carta devo utilizzare per stampare come devo, come devo stampare questi download cose di questo tipo oggi vi farò vedere non con questo con questo pacchetto digitale ma con quello che ho utilizzato per fare eh, fisicamente il lavoro e farvelo vedere e vi farò vedere dove, come li ho stampate, su che carta li ho stampate e vi, vi farò vedere un pochino di differenze e vi spiegherò un paio di cose in modo che non abbiate dubbi quando scaricate i download su come stamparli perché ci sono diciamo, varie possibilità ed è, ed è una cosa carina è una cosa che appunto dà una, un valore aggiunto alle carte digitali perché ognuno se le può gestire oltre a stampare tutte le volte che vuole quindi avere la possibilità come sto facendo io in questo periodo di fare tanti lavori con le mie carte perché non finiscono mai, continuo a stampare, però vi dà la possibilità stampandoli in un determinato modo di gestirvi anche un po' come volete le vostre carte, ma poi vi farò vedere nel, nel dettaglio quello che, che vi sto dicendo. Allora, invece vi faccio vedere prima il lavoro finito che ho realizzato con questo pacchetto di carte che ho già usato in realtà per un lavoro per fare il raccoglitore eh, di fogli formato a4 però in realtà in quel caso avevo veramente semplicemente eh, tagliato le carte ed incollato su un lavoro molto grande e quindi eh, in questo caso volevo farvi vedere un po un modo un pochino più particolare per utilizzarle comunque vi faccio velocemente vedere il pacchetto che eh, probabilmente vi avevo già fatto vedere nell'altro nell video. Comunque, queste sono. Vabbè, questo l'ho stampato due volte. Queste sono le basi delle carte: vedete una, due. Questa è una carta stropicciata con dei con dei con dei disegni. Qui abbiamo carta da musica, tra l'altro. Eh, allora eh, vi dico anche magari come le ho fatte queste carte, perché mi è stato chiesto anche quello allora i, le carte che ho, fatto, che ho fatto sono state fatte tra l'altro con metodi diversi proprio perché sto sperimentando, sto provando, sto facendo un po' di tutto e quindi sono diverse l'una dall'altra queste nello specifico per esempio sono state realizzate allora la base della carta l'ho fatta con la gel press la tecnica una tecnica in particolare per stamparsi delle carte che non so se, se se tutti la conoscete magari potrei farvi vedere anche un video magari poi farò un tutorial su come utilizzarla anche se io sto imparando solo adesso è una cosa abbastanza facile ma non troppo nel senso che se si vogliono fare delle cose molto belle non è facilissima però io ci ho provato e ho creato le mie basi utilizzando eh, proprio eh, la gel press Dopodiché ho timbrato, eh, usato lo stencil, usato i pennelli per fare delle, delle correzioni, delle aggiunte e poi ho utilizzato il programma di grafica per aggiungere ancora dei, dei, dei particolari di grafica. Quindi vedete che eh, sono state usate tantissime tecniche per, per questo pacchetto nello specifico. Nel pacchetto c'è anche questo, questo foglio che vi farò vedere come ho utilizzato all'interno del, del mio lavoro perché ho fatto una cosina proprio per farvi vedere anche come usare questo, dei fogli tipo questi perché magari uno li vede e dice che cosa me ne faccio e non, e non, pensa, insomma, non, non gli viene subito in mente come utilizzarli. Quindi eh, il pacchetto che ho utilizzato per realizzare questo album è questo e lo trovate sul mio, nel mio negozio online ma comunque poi nelle descrizioni come sempre vi lascerò tutti i particolari, tutti i link ai vari pacchetti e così se vi interessa potete andare a curiosare. Questi sono i miei soliti fiori che ormai questi avete visto su tutti invece eh, praticamente i miei video perché li metto dappertutto questo è il foglio eh, in questo momento non, non ho avuto il tempo di stamparne uno nuovo perché vedete questo qui è quello che ho già utilizzato per ritagliare dei fiori che ho utilizzato per questi lavori però questo è il foglio di cui vi lascio sempre il link poi nella descrizione allora l'album nello specifico è questo qui allora quindi questo è il frontale vedete qua ci sono i miei fiori e in questo eh, in questo album ho utilizzato anche un altro pacchetto che è quello delle etichette allora adesso ve lo faccio vedere solo velocemente ma poi questo è uno di quei pacchetti che ho anche utilizzato e ho stampato in, in, in, in vari modi quindi poi ve lo farò vedere nello specifico invece adesso vi faccio vedere semplicemente il pacchetto che è formato da due fogli dove ho fatto queste etichette in questo caso stiamo parlando di tutto lavoro digitale dove ho fatto queste etichette con delle frasi positive delle parole che si possono utilizzare per abbellire album, il Journal o quello che preferite quindi questi sono i due fogli che fanno parte del pacchetto etichette di cui lascerò sempre il link ma poi dopo lo riprendo perché voglio farvi vedere un po' di cose allora andiamo ad aprire il nostro album che ho semplicemente chiuso con del nastro Vedete qui ho messo delle etichettine che ho semplicemente abbellito con delle paillette, niente di che. Allora vediamo un attimino, praticamente questo album è stato fatto con delle buste che vengono realizzate utilizzando ogni busta un foglio del pacchetto digitale, quindi è una cosa veramente veloce. Qui nel, eh, nel, um, nel laterale ho inserito semplicemente una tasca e queste sono due bustine che eh, trovate nel pacchetto adesso non ho stampato il foglio dove si fa vedere eh, dove ci sono le bustine ma sono due bustine che praticamente sono semplicemente da ritagliare e da incollare e avete le bustine già pronte io ne ho preparate due che ho messo qui per farvi vedere il risultato finito tra l'altro vedete che sono diverse come, come tipo di bustine stessa dimensione ma con forma diversa quindi allora l'album è formato praticamente da queste tre buste una 2 e 3, tutte uguali che ho ricavato da, ehm, dai miei fogli quindi ho usato questo foglio nello specifico vi faccio vedere ho usato questo foglio per fare questa bustina questo foglio per fare questa bustina e questo foglio per fare la terza bustina Mentre per fare il, ehm, il diciamo la copertina ho praticamente stampato un foglio con un tipo di quindi con questo disegno da un lato e con questo disegno all'interno quindi ho fatto una stampa fronte retro utilizzando due file ma quando realizzerò il ehm, fisicamente l'album vi faccio vedere come ho stampato l'altro pacchetto per quello vi dico questo sarà un video dove oltre a farvi vedere come fare questo album che è carino e semplice vi faccio vedere un po' di cose così eh, eh, per darvi un'idea di, di come sfruttare le carte dopodiché ogni vedete ho messo questo fiocchettino per chiudere la mia bustina ho utilizzato una delle etichette del pacchetto etichette di queste per fermare il mio nastro in modo che quando vado ad aprire il nastro non vada in giro e praticamente qua abbiamo delle bustine che ho fatto con anche uno spessore in modo che possano contenere qualcosa anche di corposo adesso in questo caso per esempio ho tagliato giusto per anche qui farvi vedere ho semplicemente fatto due tag dal mio disegno le ho utilizzate tutte e quattro perché praticamente le ho ritagliate, incollate una sull'altra in modo da avere la tag fronte-retro e non ho fatto nient'altro che mettere un pizzettino così avete un po' idea un'idea di, di come poterle utilizzare Dopodiché, qui basta che andiamo a fare il nostro fiocco, il nastro non si muove più e possiamo semplicemente chiudere. Adesso chiudo questo, gli altri ve li lascio aperti così facciamo più in fretta. Vedete? In questo modo è molto semplice. Allora, in questo caso eh, ho usato, usato un pezzettino della carta sempre del pacchetto per unire i, eh, le buste l'una all'altra. Ma nel nell'album che realizzerò invece voglio farvi vedere una, una cosina carina che ho pensato di fare per unire eh, le buste quindi non utilizzare più semplicemente questa striscia di carta ma voglio utilizzare le etichette del pacchetto etichette perché secondo me viene una cosa più originale e più carina e così vi faccio vedere anche un modo diverso per utilizzare le etichette idem in questo questa busta vediamo non ricordo perché... ah eccolo qua, l'ho messo qui in questa busta invece anche qui ho sempre messo la mia etichetta ho fatto eh, un libricino era per farvi, per spiegarvi come ho per esempio utilizzato queste carte allora praticamente eh, le ho semplicemente ritagliate e poi sono andata a... Ehm, le ho ritagliate, vedete, le ho messe tutte insieme e ho fatto un librettino che non ho neanche incollato, neanche, neanche fermato con delle graffette o di, o di cucitura. Ho semplicemente poi rilegato, diciamo, con del nastro da, con dei, del filo da ricamo, proprio il classico filo per il punto croce o da ricamo, e quindi ho creato questo questo librettino allora in questo caso lo, dopo lo riprenderò perché vi voglio far vedere ho stampato eh, il foglio cioè che ho stampato vedete è stampato su un semplice eh, foglio da, da fotocopie e invece per, eh, per fare questo lavoro qua si può anche stampare sulla carta eh, quella eh, che ho sempre fatto io sporcata con col tè quindi la carta che si usa per fare il John Journal, per fare questi librettini con l'effetto vintage. Se voi stampate su quel tipo di carta, dopo io l'ho fatto, quindi vi farò vedere la differenza, praticamente quando voi andate a stampare un foglio come questo, all'interno, io l'ho fatto apposta così per farvi vedere la differenza, ma poi dopo vi farò vedere nel particolare, all'interno non sarà più bianco, che può anche andare bene, eh, perché uno può avere anche dei, dei, delle parti bianche per scrivere, va bene però eh, stampato sulla carta sporca di sporcata con il tè eh, ha questo effetto vintage che secondo me è ancora più bello quindi volevo farvi vedere la differenza ve la farò poi vedere su, sull'altro foglio che ho stampato questo va anche bene viene carino però volendo si può, eh, si può fare anche in un altro modo quindi questo lo lascio fuori perché dopo mi servirà per farvi vedere la, la differenza quindi abbiamo la seconda busta e la terza busta che all'interno di questa non c'è nulla non mi sembra di aver fatto più niente giusto per ok ma no, infatti l'ho lasciata vuota e, e questo è quanto quindi allora la copertina è anche fatta come vi dicevo da un foglio di carta quindi molto molto molto semplice e poi l'ho decorata quindi vedrete che come vi ho detto non è per niente un lavoro complicato però fa il suo effetto e rimane una cosa molto carina. Allora, adesso lo chiudo un attimino così, giusto per farvelo vedere di nuovo finito, che è più carino, guardate che carino. Quindi adesso andiamo a vedere come realizzarlo. Però per realizzare questo, eh, questo album, io voglio utilizzare un altro pacchetto, perché non l'ho mai, mai, cioè ce l'ho già eh, nel negozio da un po', e tra l'altro voglio ringraziare veramente eh, le persone che, hanno comprato i miei pacchetti sulla fiducia perché ci sono persone che hanno tutti i miei pacchetti nonostante tutto io appunto non abbia magari ancora avuto il tempo di farvi vedere come come ho utilizzato quello che per esempio andrò ad utilizzare adesso quindi vi ringrazio perché questo per me è una cosa che mi rende molto felice il fatto che vi siate fidati così di brutto e avete comprato il mio pacchetto senza neanche vedere come lo magari potevate utilizzare allora il pacchetto in questione che vado ad usare per fare l'album che vi voglio far vedere è questo pacchetto qui Nel, eh, nella descrizione chiaramente vi, vi, farò, vi troverete, anche, eh, trovera, troverete anche il link per questo pacchetto allora è formato da questi fogli ecco in questo caso praticamente eh, ho usato una tecnica diversa cioè ho utilizzato innanzitutto eh, delle, de, delle basi digitali e che sono andata vabbè, a lavorare con, ehm, con poi col programma e quindi ho fatto un lavoro anche su quello eh, però praticamente eh, per decorare queste basi ho, eh, cosa ho, fatto? ho utilizzato dei file che avevo, eh, che avevo scannerizzato eh, dove appunto avevo avevo, fatto, avevo avevo creato questi file scannerizzando dei centrini che ho fatto io, perché in un periodo della mia vita ho fatto anche centrini, le maglie ai ferri, non lo so, non so se siete come me, ma ho fatto un po' di tutto, quindi ho avuto anche il periodo di centrini, ricami e cose di questo tipo. Quindi, adesso mi sta venendo tutto utile, perché cosa ho fatto? Ho scannerizzato tutto quello che potevo e l'ho utilizzato per abbellire queste carte. Quindi, anche in questo caso, ho fatto poi un lavoro di digitale, ma partendo, diciamo, da delle basi diverse. Quindi abbiamo... Questo foglio dove c'è una busta, ecco, questa è la busta tipo quelle che vi ho fatto vedere prima, che non avevo stampato, ma questa basta ritagliarla, chiuderla ed è già bella che pronta, le tag e delle etichettine. E queste sono invece le carte. Allora, qui c'è un foglio che è questo, che adesso, come vedete, è già piegato, perché in realtà questo foglio qui, la mia idea... Non, lo, non, la, non la utilizzerò in questo, in questo lavoro magari farò poi un altro un junk dove farò vedere come avevo in mente di usarla però praticamente basta piegarla a metà per avere già vedete una, delle pagine su cui poter scrivere quindi possono andare bene per riempire per fare un libricino per fare un junk e mi piaceva l'idea di mettere al centro questo, questo centrino rosa che viene poi sfumato sul bordo Invece queste carte qui, allora vi faccio vedere perché qui ho fatto un lavoro diverso. Allora, praticamente, cosa ho fatto per realizzare queste carte? Una, due, tre, e basta, direi. Sì, per realizzare queste carte. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto sono partita da un foglio a quattro eh, di carta normale. Ho attaccato delle strisce, vedete, di libro, quindi ho incollato, proprio fatto del decoupage, ho attaccato libro, ho attaccato dei particolari di tovaglioli che avevo, di, sempre con la colla decoupage, dei strappati, dei pezzettini di avanzi che avevo. E, e poi cosa ho fatto? Sono andata ad aggiungere graficamente, no, no, no, anzi ho dimenticato una cosa, e poi ho proprio disegnato, vedete? questi sono disegni che ho fatto a mano con pennarelli colori e tutto quello che mi è venuto in mente in, questo, in quel momento poi ho anche messo in trasparenza dello stencil con, sono delle semplici foglioline che ho sparso un po dappertutto e poi alla fine di tutto ciò anche qui sono andata ad aggiungere i file dei miei centrini che avevo scannerizzato e quindi con il computer ho finito di fare il, il lavoro della carta e quindi è venuto questo, questo pacchetto che è completamente diverso dall'altro come è, com è stato ideato, e, però era, è stata un'altra cosa che ho fatto che mi è piaciuta e che ho deciso di, di, di mettere poi in vendita nel mio negozio. Questo è una, un foglio molto semplice perché a volte ci servono anche dei fogli semplici giusto per non avere troppo, perché questo è un pacchetto molto ricco quindi avevo bisogno di un qualcosa di molto semplice, anche questo abbastanza soft in modo da poterlo poi abbinare con questi che sono decisamente più colorati allora a proposito delle stampe adesso vi spiego quello che vi volevo dire allora vi faccio vedere un po' di, eh, di particolari dunque questi, questi fogli che vedete io li ho stampati su una carta da 170 grammi eh, ad alta risoluzione quindi il risultato della mia stampa è questo è molto bello perché questa carta e diciamo che già tutte le carte quando hanno una una grammatura un po più spessa comunque sono già delle carte eh, che stampate sono più belle della classica carta che trovate da 80 grammi per la fotocopiatrice e, e quindi voglio dire l'effetto rimane decisamente più bello a parte il fatto che è anche più corposo perché la carta è più spessa quindi sono state stampate così ma io cosa ho fatto? Ho stampato anche, vi faccio vedere la stessa carta se la trovo perché me la sono preparata, anzi ah, sì. eh, no perché me la sono preparata allora, ho stampato la carta come vi dicevo su, ho stampato diciamo i miei file digitali sulla carta che avevo sporcato con le bustine di tè quindi la carta che viene così con questo effetto vintage rimane anche un po stropicciata perché chiaramente essendo tutta bagnata dal caffè quando si asciuga rimane in questo modo che a me però piace tantissimo perché a me piace proprio questo effetto questo effetto i journal mi piacciono molto anche se non, non sono io non, non ne faccio molti eh, però mi piacciono tantissimo infatti magari in qualche video prossimo ne farò ne farò uno eh, proprio perché lo voglio fare e poi lo voglio utilizzare per magari e utilizzarlo magari per farvi vedere come, fare, come applicare delle decorazioni che ogni tanto faccio mi piacciono tantissimo infatti non so se avete notato ma nei miei album ultimamente c'è sempre un po' questa tendenza al vintage al junk journal a questa carta un po' così perché proprio mi piace l'effetto e quindi anche le carte che sto facendo sono tutte un po' improntate su quello stile perché è uno stile che mi piace e quindi anche se magari faccio degli album eh, di scrapbooking che, non sono che sono diversi dai Giant Journal eh, anche se mh, voglio provare a fare un po' il mix hanno sempre un po' questa tendenza quindi vi dicevo stampato i fogli su questa carta allora guardate la differenza e guardate l'effetto allora questo è lo stesso foglio che quindi è stato stampato sulla carta ad alta risoluzione e questo è invece il risultato stampato sulla carta da te questo risultato qua per me è bellissimo nel senso che per fare appunto pagine per poter scrivere per poter decorare cioè a me piace proprio questo effetto e ho stampato a parte questa ne ho stampata anche ho stampato ecco questa proprio per farvi vedere come praticamente con un file stampato in, su carta diversa voi avete, sembrano due carte diverse proprio perché avete due effetti completamente diversi allora guardate questo, che bello questo era stampato sulla carta bianca normale questo stampato sulla carta sporcata con il tè quindi anche questo è perfetto tagliato, fatto per creare dei libricini per, per creare delle parti dove si può scrivere con il pizzo che si intravede in maniera molto più leggera poi ho stampato ancora qualcos'altro da farvi vedere, mi sembra, ecco, per esempio, guardate, anche questa, volevo farvi vedere la differenza. Questa è una carta che ho sporcato con del caffè, probabilmente con dentro anche del, con del tè, forse con del caffè solubile, oh, invece questa è sporcata solo con il tè del resto eh, le carte a seconda delle bustine di tè che usate perché ho provato anche con le tisane ho provato un po di tutto eh, a seconda della quantità di bustine che mettete comunque il colore viene diverso quindi guardate che, dif che differenza tra questa stampa e questa che è venuta decisamente più chiara perché la carta di base era diversa però se noi le mettiamo insieme e facciamo un lavoro magari facendo delle pagine delle pagine di un junk o di un libricino quello che volete sembrerebbero quasi diverse e fanno anche un gioco di, di tonalità di colore diverso che è molto bello ecco poi ho stampato ancora questa che vi faccio vedere la differenza dunque questa allora, guardate un po' questa differenza qua questa carta ad alta risoluzione quindi c'è il disegno molto più evidente questa sulla carta sporcata dal tè con un effetto molto più soft guardate che differenza e idem per questa questa qui ve la faccio vedere anche questa ok questa è molto un po più fredda come colore perché comunque lo sfondo è bianco la carta è più spessa e questa invece con un effetto molto più caldo Questo era quello che vi volevo dire a proposito appunto delle stampe, tra l'altro ho fatto anche eh, un'altra un prova che voglio farvi vedere perché è molto molto importante. Allora ho stampato la copertina eh, del, del, dell'album che voglio fare eh, adesso. Eh, l'ho stampata su un cartoncino più spesso, un cartoncino cioè la, 200 grammi di grammatura in modo da avere una consistenza maggiore visto che deve essere la copertina del mio album cosa ho fatto? ho stampato fronte retro cioè da un lato ho stampato questo file e dall'altro lato ho stampato questo file in modo che quando io vado a creare la copertina è già pronta perché ho un fronte retro che è quello che poi avete sulle carte scrap che vengono comprati gli album di carte cioè non tutti eh, perché ci sono anche gli album quelli che da un lato hanno la carta bianca ma diciamo che tutti gli album più belli di solito hanno, hanno il fronte retro quindi avete la possibilità di utilizzarli da tutte e due le parti con, eh, con stampe diverse questo è quello che potete fare anche voi con i vostri eh, file digitali allora cosa ho fatto? vi volevo far vedere una prova che ho fatto allora questa stampa adesso io spero che tutto quello che dico si veda bene sul, sul con la telecamera ma spero di sì è decisamente più chiara proprio in maniera proprio evidente questo è lo stesso cartoncino questo cartoncino e questo sono identici la stampa il file è lo stesso cosa ho cambiato ho cambiato la risoluzione della stampante io stampo con un getto d'inchiostro da casa semplicissima praticamente questa eh, è una stampa che ho fatto con risoluzione con carta comune questa è una stampa che è quella che io faccio praticamente sempre a meno che non utilizzo veramente la carta da 80 grammi della, della fotocopiatrice perché è troppo sottile ma è stata fatta con la, con la risoluzione per mh, praticamente eh, carta ad alta risoluzione che, che, eh, che, è quella, che è questa che ho utilizzato non è chiaramente la carta fotografica perché poi, ci sono le opzioni per carta fotografica lucida opaca. ma in questo caso io non ho usato carta fotografica ma ho usato l'alta risoluzione ed è venuto questo risultato che è decisamente più bello quindi vi ho fatto anche questa prova per farvi capire che quando voi stampate i file digitali Potrebbe essere che voi vedete sul monitor eh, una cosa, la stampate viene completamente diversa. Dite oddio, cos'è successo? Mi hanno voluto dare dei file che non sono quelli? No. io eh, C'è anche scritto nella descrizione del, del prodotto all'interno del negozio, la stampante fa la sua parte, nel senso che i colori possono differire leggermente da una stampa all'altra proprio a seconda della stampa che si usa però ci sono delle accortezze che fanno veramente la differenza quindi controllare di avere la risoluzione giusta per la carta giusta utilizzare della carta piuttosto che altra fa la differenza quindi questo vi dà proprio la possibilità di fare tante prove e di vedere quella che meglio preferite per il lavoro che dovete fare in quel momento perché vedete che se io stampo su questa carta da te magari mi viene fuori un lavoro che ha un aspetto completamente diverso da quello che viene fuori stampando su della carta ad alta risoluzione infatti io il pacchetto, l'album che farò eh, in questo momento per farvi vedere come lo, lo realizzo lo farò proprio con la carta che ho stampato sulla carta sul file che ho stampato sulla carta da te così vedrete la differenza tra i due album finiti tra quello eh, fatto con carta Ehm, ad alta risoluzione e quello fatto su carta da 80 grammi per fotocopiatrice però sportato con il, eh, e con il caffè un'altra cosa che ho ancora fatto che vi faccio vedere e poi dopo passiamo a vedere come realizzare il tutto allora ho stampato le etichette queste le ho stampate le etichette io generalmente le stampo sempre su eh, carta un po' più spessa perché è più bello che abbiano una certa consistenza quindi queste etichette sono state stampate sul cartoncino che è una carta da 200 grammi poi ce ne sono anche di più spesse ma io ho utilizzato questa da 200 grammi sempre con la stampa ad alta risoluzione e il risultato è comunque molto bello però anche queste ho voluto provare a stamparle e secondo me sono venute anche queste bellissime sulla carta sporcata con il tè guardate l'effetto è vintage un po così tutto stropicciato però quando le dobbiamo poi incollare nell'album nel, nell giusto, nel posto giusto sono veramente belle e poi ho fatto ancora una prova che non... Eh, è una prova che ho fatto oggi non la utilizzerò perché eh, in questo caso non mi serviva eh, però magari lo farò un'altra volta ho stampato le etichette anche su carta trasparente adesso ho bisogno di una base scura da mettere sotto per farvi vedere un po' l'effetto mi procuro solo un un qualcosa perché adesso non ho niente cosa posso prendere per non andare in giro allora proviamo un po'. so che non va bene perché anche questo è, è tutto disegnato sotto però per non interrompere il video per non volevo solo farvi vedere l'effetto sulla carta trasparente quindi se noi sotto mettiamo una, una carta del colore giusto un po' più scuro viene un effetto molto molto particolare volevo provare ad utilizzarla in qualche modo però eh, non è oggi il caso magari in uno dei prossimi miei lavori se vedrò di, di farci qualcosa però vi volevo anche far vedere appunto il discorso stampa su carta trasparente questo vuol dire che tutte, tutti i file si possono provare a stampare su carta trasparente e vedere qual è l'effetto eh. Per esempio per fare delle tasche, si possono fare tante cose, poi magari in un, altro, in un altro lavoro farò qualcosa del genere. Però era proprio per farvi capire come un file digitale lo potete gestire veramente in tantissimi modi. E a seconda di quello che avete di bisogno lo potete, lo potete usare come meglio preferite. Bon, spero di aver risposto a un po' di domande che mi erano state fatte appunto a proposito della stampa, a proposito del come facevo di come preparavo le carte che mi sono state fatte e eh, adesso bando le ciance eh, ci mettiamo al lavoro e vi faccio vedere come realizzare questo album che vedrete è molto molto semplice allora tiriamo via adesso Qua ho fatto un macello dunque vediamo un po' se trovo le cose poi che mi servono questo qua lo voglio, lo voglio... ah ecco sì, eccoci qua volevo farvi l'avevo lasciato fuori apposta proprio perché volevo farvi vedere come vi ho detto, questo, eh, questo libricino che avevo stampato, vedete che l'interno è bianco. Se io avessi fatto la stessa cosa con questo, l'interno non è più bianco ma ha questo effetto vintage crema che a me piace di più. Nel senso che dà proprio più il senso di un, di un foglio dove, dove è bello scrivere e rimane più coerente con, il, con la parte dietro. Però è un modo come un altro appunto per utilizzare per utilizzare la carta questo per esempio che nasce per me nasce proprio per fare libricini e così di questo tipo stampato così mi sembra mi sembra l'ideale allora vediamo come realizzare il nostro album Allora, per realizzare la pagina del apro l'album così vi faccio vedere quindi andiamo a realizzare una pagina del nostro album perché tanto vedete che sono tre pagine tutte uguali quindi vi faccio vedere come realizzarne, come realizzarne una come vi ho detto eh, dunque ho utilizzato semplicemente una pagina della, delle mie stampe utilizziamo le stampe con la carta da te e quindi cosa andiamo a fare? allora vado a togliere intanto il bordino mi viene sulla stampante si sì, tolgo bene però perché ne ho tolto solo un pezzo ok va bene così facciamo anche da questo lato qui poi ci sono certe stampanti che stampano anche senza il bordo quindi avete la stampa la stampa più grande senza il bordino bianco ma non è il mio caso perché la mia eh, la mia non stampa così quindi una stampante abbastanza vecchia allora da questa carta da questa da questo foglio praticamente vado a realizzare un eh, rettangolo delle dimensioni di 26,5 quindi decido di tagliare qui anzi sì, taglio qui 26,5 per 19 ok quindi questa è la base per la mia ehm, per la mia busta praticamente 26,5 x 19 adesso cosa vado a fare? vado a fare un piego lo faccio direttamente con la mia eh, taglierina multifunzioni eh, a eh, 10,5 quindi lo faccio da rovescio visto che poi dovrò, dovrò piegare verso l'interno quindi a 10,5 io vado a fare un piego così quindi piego il mio foglio, in questo modo. Ora cosa vado a fare? Vado a fare il piego per la chiusura. Vado a farlo a 11, in modo da lasciare mezzo millimetro di gioco in più, per evitare che quando vado a piegare, adesso vi faccio vedere, io vado a piegare, ok, quindi così per evitare che quando vado a piegare sono troppo vicino e poi magari mi dà, mi dà fastidio nel momento in cui piego quindi ho lasciato questo mezzo centimetro questa semplicemente è la mia pagina eh, la mia pagina che mi è servita per fare la mia prima busta allora, come procediamo? intanto vado perché mi piace a smussare i miei angolini così perché questa fustellatrice che fa questi angoletti così a me piace da matti io la uso tantissimo la uso dappertutto quindi mi piace di più vado a smussare gli angoli e come al solito a passare il distress su tutta la busta distress vintage photo. ok andiamo a sporcare velocemente tutta la busta una volta finito di sporcare la mia busta con il distress cosa faccio devo andare a chiudere i miei, i miei laterali però per chiudere i laterali eh, io ho, ho creato questa fisarmonica proprio perché volevo che rimanesse un po di, di spessore nella mia busta ve la faccio vedere ve la faccio rivedere qui vedete in questo modo perché così rimane comoda ad aprire e ci sta anche un qualcosa di più spesso. Quindi per fare questo cosa ho fatto? Allora, ho tagliato, io ho preso della carta che avevo, vedete, della carta semplice che avevo stampato con delle ridine per fare un altro lavoro, ma potete tranquillamente utilizzare eh, della carta del, del pacchetto, qualsiasi pezzo che, di carta che avete va bene. Eh, l'unica cosa ecco no l'unica cosa dal momento che questa carta è sottile perché comunque stiamo facendo delle buste con una carta da 80 grammi ehm... Cercate anche di fare i laterali con, con una carta sottile, perché se andate a mettere una carta troppo spessa su, incollarla sulla carta così sottile, non va bene quando, in questo caso, il lavoro deve essere fatto, diciamo con tutta la stessa grammatura di carta. Allora, praticamente, cosa ho fatto? Ho tagliato questo pezzettino di, di, di carta, che ha le dimensioni di 4, lo verifico, ma sì 4 cm per 9,5 e anche quasi 10, perché in realtà lo devo andare ad incollare questa... sì, 10 va bene allora, 4 cm per 10 e sono andata a fare un piego ogni centimetro quindi ci sono tre pieghi a distanza da un centimetro l'uno dall'altro dopo aver fatto i pieghi ho piegato in questo modo vi faccio vedere sem semplicemente così e ho creato questa fisarmonica fisarmonica che mi darà lo spessore della mia busta adesso vado ad incollare la fisarmonica sulla busta potete incollarla o qua o là è indifferente comunque vi faccio vedere come allora vado semplicemente a mettere la mia colla qui così e vado ad allinearla sul bordo in questo modo qui semplice semplice chiaramente sono partita dal basso perché chiudendo vedete che avevamo lasciato il mezzo il mezzo centimetro quindi dobbiamo fare in modo che questa parte qua rimanga leggermente più all'interno idem dall'altra parte andiamo ad incollare questa è un'operazione molto molto veloce vedrete quindi me lo giro per comodità perché altrimenti vi metto la testa davanti alla telecamera e non si vede più nulla quindi vado ad incollare anche questo dall'altro lato il mio osso fondamentale per schiacciare tutto così e così e adesso non devo fare nient'altro che andare a mettere la colla da tutte e due le parti semplicemente così e vado a chiudere la mia busta Avete visto che è una cosa proprio facile facile e veloce veloce. Così e così. In questo modo siamo andati a creare la busta con lo spessore laterale affinché sia più cicciotta. Eccoci. Ora, la, chiudo un attimo la mia colla perché se no si secca. La mia, col mio vetto, perfetto quindi adesso cosa dobbiamo fare praticamente vado a subito chiudere la mia busta con il nastro in questo modo qua io ho utilizzato questo pezzettino che è un po' grigino quindi va bene con l'effetto con il colore che c'è delle carte quindi vado a fare il mio fiocchettino semplice semplice qui così perché vado a fare subito questo perché io voglio che praticamente il nastrino rimanga attaccato alla busta una volta che la apro infatti qua cosa avevo fatto avevo attaccato un'etichetta e avevo fermato vi faccio vedere su una busta aperta qua vedete ecco. praticamente io ho incollato l'etichetta sul nastrino affinché rimanesse attaccata che quando vado ad aprire il mio, il mio nastro è fermo. Ora in questo caso però faccio una cosa diversa perché visto che utilizzerò le etichette per fare eh, per unire le strutture non utilizzo più l'etichetta per, per, per fare questo lavoro qui ma utilizzo semplicemente eh, dunque vediamo un po' allora Oh, l'ho già fatto così perché sapete che non voglio mai farvi perdere tempo ho tagliato semplicemente un pezzettino di libro che sono andata poi a sporcare sul distress e poi ho fatto un fiorellino tra l'altro eh, questo fiorellino un'altra cosa che vi voglio far vedere perché allora cosa ho fatto eh, ho eh, ritagliato un fiore che però eh, in questo caso qui eh, allora vi faccio un po' vedere io ho già realizzato le altre buste perché ve ne, ne faccio vedere una ma le altre le ho già realizzate allora in questo caso vedete ho utilizzato un fiore che ho ritagliato dei miei già, fa, cioè, già così colorato gli ho messo la perlina al centro eccetera in questo caso visto che eh, già la base vedete che era bella, bella colorata cioè molto non era semplice come questa aveva più colori mettere anche qui un fiore mh, colorato mi sembrava troppo quindi ho fatto un'altra cosa e ve lo faccio vedere perché è anche un'idea per utilizzare questi fiori perché magari non vi viene in mente io cosa ho fatto ho tagliato il fiore e l'ho utilizzato dalla parte posteriore allora, in questo caso io ho fatto già un fiore e vado avanti così vi faccio vedere come, eh, come finire la busta. Ma dopo vi faccio vedere proprio fisicamente come ho realizzato il fiore. Perché questo vuol dire che voi avete, quando stampate, avete sia i colori che ho utilizzato io, ma già la forma del fiore da ritagliare e da utilizzare colorata come meglio credete. Quindi è anche un modo, secondo me, per farvi vedere come si può utilizzare questo download. Quindi in questo caso vado semplicemente a incollare... Il mio foglio pezzettino di libro, così vado a mettere la colla sia qua che sotto, così rimane ben incollato il tutto, più o meno centrato. Non deve essere centrato al millimetro, non importa. E vado a bloccare il tutto con, con il libro, così, dopodiché vado ad incollare il mio fiorellino che dopo vi farò vedere come, come ho fatto così in questo modo mi piace di più perché vedete rimane un attimino più delicato perché sapete che a me non so, chi mi segue da tanto ormai ha capito i miei gusti e quindi mi piacciono le cose non troppo non troppo pacchiane cerco per lo meno pacchiane, pacchiane poi non è vero, è relativo, ho detto una cosa che non, non va detta perché è sempre questione di gusti, magari anche cose che faccio io possono essere pacchiane per qualcuno quindi è tutto relativo allora, eh, quindi questa è la busta, avete visto che è semplicissima da realizzare io come vi dicevo ne ho già realizzate, vi ho fatto vedere, ho già realizzato le altre due cioè questa e questa quindi nello specifico ho utilizzato giusto per farvi capire quello che vi dicevo prima ho utilizzato questo foglio stampato su carta da te per realizzare questa busta con la tecnica semplicissima che abbiamo utilizzato vedete che è anche molto molto veloce e vediamo se lo trovo eccolo qui dovrebbe essere lui sì e questo foglio stampato sulla carta da te per realizzare questa quindi vedete che è stata una cosa molto molto semplice ora come vi dicevo per unire tra di loro le buste voglio provare a fare una cosa diversa da quella che ho fatto sperando che venga come ce l'ho in mente perché eh, sarebbe un peccato se mi è venuto cioè ho pensato una cosa e poi non viene proprio come ce l'avevo in mente però speriamo di no di solito quando decido di fare le cose anche se le faccio per la prima volta insomma sono abbastanza accettabili non proprio tutto eh, delle volte devo rifare però mm, insomma questa cosa qui secondo me può venire carina allora l'idea è questa utilizzare delle etichette per eh, unire tra di loro le pagine le buste allora vediamo un po io chiaramente mi sono stampata tutto così ho già a posto anche se ne ho già usate tantissime quindi non escluso che eh, debba magari ritagliarmi qualcosa se non se non trovo quello che mi piace ma adesso vediamo allora vediamo un pochino qui tra fiori etichette allora intanto decidiamo l'ordine con cui vogliamo metterle e io le metterei così ma questo è, è relativo insomma però io le metterei così quindi praticamente cosa devo fare devo andare ad unire queste due buste in questo modo allora invece di mettere la striscia per fare questo lavoro qua voglio utilizzare delle etichette quindi per esempio in questo caso potrei usare un'etichetta questa e anche un modo è eh, così per perché ho detto ma potrebbe essere un sistema anche per cambiare un po per provare a fare qualcosa di un pochino diverso e poi mi piacerebbe anche magari fare così proviamo eh? secondo me viene carino allora vediamo un po vediamo un po pensavo di fare una cosa del genere mettiamo due etichettine qui e una etichetta qua o questa sì quella mi piace potrebbe essere un'idea allora iniziamo a provare vediamo un po' quello che viene fuori quindi spostiamo tutto perché sennò qui c'è già troppo casino eccoci qua allora io devo solo capire un attimo questo discorso qua sì. Allora, facciamo così. Attacchiamo metà etichetta, io farei così. Poi se voi avete un'idea diversa, allora io decido di fare così. <coughs> Vado ad allora, attaccare metà etichetta, così. quindi qui, poi tanto eh, diciamo che eh, il metà etichetta è relativo, eh? non è che è. se non è proprio metà eh, non, non succede niente, poi la vado a piegare in questo modo qui, ok, dopodiché devo andare ad attaccare l'altro, però vado prima a prepararmi queste altre due, allora, qua voglio metterle un po' sfalsate che mi piacciono di più, per cui facciamo così, andiamo a incollare questa così, la mettiamo qui, in questo modo qui cerchiamo di metterla dritta perché altrimenti anche ad sempre ad occhio, eh, però cerchiamo di metterla dritta perché altrimenti poi rimane storta incollata dall'altra parte, e questo qui, un po' meno. In realtà questa cosa di usare le etichette così in questo modo mi è venuta in mente stamattina, mentre stavo facendo colazione. Voi boh, direte. Però stavo facendo colazione e ho detto no, aspetta un attimo, proviamo a fare una cosa un po' diversa, magari funziona. E quindi niente, è venuta fuori questa, questa mia idea qua. Ora vado a piegare in questo modo a filo, sia qua che qua, così. Ok. E adesso semplicemente vado a mettere la colla in questo posto qui, così. Una, due e tre. E vado ad incollare l'altra busta, mettendola semplicemente a filo con quella sotto. Ma semplice, semplice proprio, così. ok in questo modo qua ok quello che pensavo qui possiamo girare un attimino questo perché tanto è libero ok date volevo girare bene questo così si vede praticamente dobbiamo rifare questo fiocco qui ma poco male, non mi ero accorta che ok, sì, così non mi ero accorta che si era girato il nastro ma non c'è problema così rimane un lavoro ben fatto ok mm, perfetto nello stesso modo andiamo ad attaccare l'ultima busta quindi facciamo la stessa cosa decidiamo le etichette da mettere allora usiamo questa che non abbiamo ancora usato questa qui così e sotto potremmo metterne anche una rotonda che non è male sì così, mi piace l'idea quindi stessa cosa Vado a mettere la mia colla in questo modo qui ok e idem qui mm. occhio solo a non schiacciare i nastrini perfetto ora pieghiamo 1 e 2 così mettiamo la colla sì in realtà non avevo pensato a come, a come a come mettere colla unire ma non importa perché comunque è venuto una cosa semplicissima avete visto fattibilissima niente di che quindi abbiamo uno e abbiamo due ok a questo punto andiamo a fare la nostra copertina allora per la copertina prendiamo se lo trovo perché qui ho accartocciato tutto allora vediamo un po' dov'è il foglio che ho stampato su cartoncino stesso un attimo perché l'ho perso di vista non è questo l'ho messo forse questo sì, ho trovato questo qui allora praticamente avendo tagliato a 19 eh, l'altezza delle mie delle mie tasche delle mie buste e praticamente basta che io tiro via il bordino bianco dal contorno della mia carta e ho la misura perfetta per fare la copertina per quello vi dicevo che è molto semplice perché non dovete neanche veramente star lì a prendere troppe misure misurare. basta togliere il bordino bianco così ok, da tutti e quattro i lati Una volta tolto tutto andiamo a piegare per fare la copertina, chiaramente devo un attimino passare il distress dappertutto perché questo lo sapete non manca mai, una volta passato il distress non dobbiamo fare nient'altro che prendere le nostre buste e andare a piegare la nostra copertina affinché ci stia dentro tranquillamente ci siano dentro le nostre tasche quindi direi che così va bene mettiamo un segnettino qui senza star lì a prendere misure né niente diamo una piegata cercando di andare dritti, non come ho fatto io, ok così, passiamo al distress anche qui, ok, e ora praticamente non ci resta nient'altro da fare che andare ad incollare solo l'ultima busta sul fondo del mio album in questo modo qui per cui vado a mettere la colla ad incollare centriamo chiaramente le mie buste sono più piccole del del foglio che ho utilizzato in questo modo qui devo metterlo anche un po più su sì, perché ho messo troppo in basso aspettate che lo ricentro un po tanto con la colla così si può Così ci siamo, vado a schiacciare bene. Ok, e adesso dobbiamo semplicemente andare a chiudere la parte sopra in questo modo. Qui quindi anche qua diamo un segnetto in modo che prenda la forma così. Come vi avevo anticipato vi faccio vedere come ho realizzato il fiore, eh, il fiore, questo qui, col contrario dei miei fiorellini, perché mi sembra un modo carino per farvi vedere che potete utilizzarli, perché così li avete già pronti, li ritagliate e poi li usate come, come meglio credete. Allora, io dovrei avere già qui dei fiori tagliati, perché così, ok, facciamone, prendiamo uno, due... E uno di una mezza misura. Che a questo punto vediamo un po' dov'è. Non mi dite che non ce n'è. Che devo tagliarlo. Eh, quasi finiti. Forza di usarli. Dunque. Ora ci deve essere un fiorellino un pochino più piccolo. Dov'è? Non lo vedo. Ero convinta però di averlo. Aspettate un attimo. Ah sì sì sì. sì, sì, sì. Qui nel mio contenitorino ce ne sono altri. Quindi eccolo qua perfetto quindi ne abbiamo due grandi ne prendiamo due grandi e uno più piccolino Ok, quindi ho preso due fiori grandi della stessa misura e uno intermedio adesso prendiamo un foglio con il mio distress cosa ho fatto? sono andata a sporcarli in questo modo qui dall'esterno verso l'interno in modo che nella parte esterna rimangano più scuri e nella parte interna più chiari, tutti e tre, così, una cosa anche velocissima, perfetto e poi sono andata semplicemente molto molto velocemente a lavorarli in questo modo allora adesso chiaramente li devo lavorare dalla parte opposta perché questo è il fiore che rimarrà nella parte sotto quindi vado proprio a fare una cosa velocissima così su tutti quanti per dare un po di movimento ai petali tra l'altro non so se ve l'ho già detto in qualche video ma eh, una ragazza che ha comprato il mio Gabriella oh, non vorrei dire un nome, mi sembra di sì ma non vorrei dire se non è quello il nome mi perdoni perché magari l'ho dimenticato e mi, ha, mi ha fatto notare mi ha mandato, messo anche la foto di recensione sul negozio e ha utilizzato per stamparli la carta fotografica lucida e devo dire che sono venuti veramente carini infatti mi ha dato un'idea perché io non li avevo ancora stampati sulla carta fotografica e sono venuti molto belli Scart carta fotografica poi lavorate in questo modo e proprio d'effetto, molto belli mi ha dato un'idea infatti ho detto perfetto, io faccio le cose e poi giustamente siete voi che date l'idea a me bellissimo e, quindi colla e lo vado semplicemente a montare in questo modo metto due grossi così uno piccolino sono anche velocissimi eh? sia da montare che da ritagliare ve l'ho già detto perché hanno una forma che si taglia proprio in fretta quindi comodissima e poi vado a mettere un po', vado a mettere un pallino direi questo una perlina questa che è rosa va bene rosa scuro mettiamo al centro E mettiamo così, per cui vedete che guardate che carino quindi ho usato il distress vintage foto. Se avete un distress colorato, se avete dei pennarelli, se avete qualsiasi cosa degli acqua color, capite che li, ve li colorate al contrario, ve li ritagliate. Avete già la forma e avete i color... gli stessi fiori quindi da abbinare a quelli eh, colorati in quel modo con tutti i bordini neri. Che quindi può essere un'idea anche fare un mix con magari qualcosa in tinta unita che rimane molto fine e molto carino quindi questa che era l'altra cosa che ci tenevo a farvi vedere come fare ora chiudo un attimo la mia colla perché sennò mi si secca mamma mia non ci vedo niente aiuto sempre peggio va bene e quindi finiamo un attimino di la copertina dell'album allora adesso non avevo ancora fatto i bordini perché volevo capire un attimino come veniva ma a questo punto vado a tagliare i miei a smussare i miei angolini con la mia fustella qui che ok 1 e 2 e vado un attimo a ripassare solo qui il distress perché sennò non c'è più, perfetto e vado a decorare eh, la parte eh, superiore anche questa io la decorerei semplicemente con un pezzettino di libro visto che già la carta direi che di suo è, è bella decorata quindi facciamo una cosa più semplice metterei questo qui, così, che mi piace ok poi, qua c'è un fiorellino che avevo già fatto quindi potremmo mettere un'etichettina qui con il fiore qua visto che ne ho fatto uno, guardate, esageriamo ne metto due, dipende dipende perché non mi devono andare a intralciare lì, se sono troppi ne mettiamo solo uno ma ah sì, così ci dovrebbero stare. Allora, mettiamo questa etichetta qua. Sono contenta perché con questo lavoro vi ho fatto vedere, ci tenevo veramente a farvi vedere come poter utilizzare i pacchettini, per, soprattutto per le persone che veramente mi hanno dato fiducia, hanno comprato i pacchetti e io non avevo ancora fatto vedere niente di come utilizzarli, che era una cosa veramente che mi spiaceva perché non era corretta invece così almeno vi ho fatto vedere vedete che qui ho il fiore al contrario quello che abbiamo colorato col distress qua vado a coprire la mia rosellina sotto perché in questo momento nera non la voglio e idem qua facciamo così vediamo mettiamolo in alto così perfetto vediamo se ci stanno anche 2. vediamo un po' se ne ho mi sembra di sì, sì vediamo se ci stanno bene le foglioline sì, ci stanno bene perché così il fiore sembra più finito adesso poi ve lo faccio vedere da vicino perché vedo che la luce qui mi, mi fa mi riflette e non si vede, mi sembra molto bene Mettiamo neanche una un'altra un se ne va mettiamone un'altra qui queste sono sempre le foglioline del, del foglio dei eccoci sono carine fanno subito abbelliscono tutto queste foglioline qui mettiamo un'altra così ok perfetto direi che vi faccio vedere da vicino e ora il nastrino che a questo punto posso anche mettere uguale all'altro allora aspettate un attimo eh, che chiudo la colla ho la paranoia della colla ma non mi va di lasciarla così perché se no si si secca e poi voglio farvi vedere i due lavori finiti per farvi vedere la differenza con, le due, con i due tipi di carta diversi allora così avete un po' un'idea lo chiudo così è più chiaro eh? facciamo tutti i fiocchettini in questo modo qui ok perfetto allora guardate un po' questo su carta, su carta lucida bianca e questo su carta adesso in questo caso la copertina è sempre, è sempre di cartoncino ma ho utilizzato comunque sono dei colori più caldi però l'interno, guardate eh? proprio l'effetto più questo qua è molto più diciamo anche un po' più moderno più... e invece questo è decisamente più vintage su questa carta qui che a me piace da matti Ah, un'altra cosa che non ho fatto ma che voglio fare è mettere qui anche una taschina adesso io non ho fatto le tag non ho tagliato le tag eh, per eh, come ho fatto qui che avevo eh, ricavato le buste però forse eh, non ho avevo già la busta eh, vado a prendere un attimo la busta sì perché ce l'ho già e così ve la faccio anche vedere come è venuta realizzata allora questa è la busta che c'è nel kit, che io avevo già fatto dentro lo sposcata col Distress in questo modo qui e qui volevo creare una piccola taschina che creerò semplicemente con un foglio di carta che potrebbe essere tipo questo, adesso vi faccio vedere eh? cosa è in mente un po' più corto così Sì. sporchiamo col distress. ok e poi sopra gli metterei questa etichetta qua così quindi facciamo vado prima di incollare questa solo qua sui bordi per un pezzettino qui così ok ora vado ad incollare questa metto la colla solo non dappertutto perché la parte in alto uscirà fuori, voglio che esca fuori quindi così, ok, in questo modo qui. Adesso deve asciugarsi un attimino, ma l'idea è questa, ok. ancora un po' di colla qui perché perfetto non l'avevo messa fino alla fine ok? così almeno un po' più anche questa parte qui l'abbiamo l'abbiamo finita vedete? le tre bustine con le etichettine che fanno da giunta Mettiamo il nostro nastrino, che a questo punto metterei come quello che ho messo qui. Dov'è? Fammelo vedere, perché secondo me ci sta bene anche qua. Con i colori. sì, infatti. Allora andiamo a chiuderle, tutte e due, così le vediamo vicine. Io il nastro non l'ho bloccato dietro, ma volendo, come vi dico, come vi ho già detto in altri lavori, se non volete, che, eh, che il nastro se non volete che quando aprite il vostro il vostro album il nastro rimane libero e quindi col rischio di, boh, di, di, di disseminarlo di perderlo si può tranquillamente bloccarlo dietro ce la faccio a eh? chiudere qua cioè, il, il velo che scivola è eh, ok si può tranquillamente bloccarlo dietro come preferite con uh, in questo caso si potrebbe mettere anche un'etichetta visto che, visto che ho usato le etichette tipo così uno chiude l'etichetta anzi, posso anche farlo lo faccio così così, perfetto lo facciamo perché così il nastro non se ne va in giro che fa sempre bene perché rimane al centro quindi mettiamo questo qui ok e chiudiamo guardate eh. ok vedete in questo modo quando io vado ad aprirlo il mio nastro rimarrà attaccato e non se ne va in giro e a questo punto mi piace lo stesso colore perché sta bene quindi mettiamo lo stesso colore anche di qua allora. Facciamo che chiudere prima così, facciamo la lunghezza giusta. A volte mi capita di tagliare i nastri poi, o l'ho tagliato troppo lungo, o se l'ho tagliato troppo lungo spreco. E a me non va di sprecare. Se l'ho tagliato troppo corto devo rifarlo e poi dico va bene, questo lo userò per qualcos'altro. Però in questo modo qui diciamo che si può fare anche così, così noi lo tagliamo dopo e siamo più tranquilli che vada bene quindi facciamo così chiudiamo ok sì mi piace questo colore qua gli dà un po di brillantezza allora così e andiamo a tagliare ok così perfetto così vediamo i due lavori finiti diversi ma uguali spero che il video vi sia piaciuto spero di avervi dato qualche idea in più per usare i miei pacchetti digitali, comunque cose che potete benissimo fare con il materiale che avete a vostra disposizione in casa, ma ci tenevo proprio eh, a fare questo video perché eh, per l'ennesima volta ringrazio chi ha comprato i miei pacchetti senza aver visto neanche come magari avevo in mente di utilizzarli e, e spero comunque di avervi dato qualche suggerimento anche per quanto riguarda le stampe, come, come giostrarvi con i pacchetti digitali in, uh, in generale non solo con i miei se il video vi è stato utile e vi è piaciuto lasciatemi un commento perché mi fa sempre piacere leggere i commenti e sapere quello che quello che ne pensate quelle che sono le vostre impressioni sui sui miei tutorials. E se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere e detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao